conferenza per cercare di riaccendere un po' l'attenzione su quello che sta capitando in questo momento. Ehm, moltissimi hanno dato per morto questo movimento studentesco quando in realtà eh, non è così e la dimostrazione è banalmente la scuola occupata che abbiamo alle spalle così come anche le numerose altre scuole che hanno occupato in questi giorni e di cui tuttavia non si è parlato più di tanto inoltre appunto ci saranno delle assemblee, ehm, ci saranno eh, delle altre eh, mobilitazioni cittadine di piazza e ehm, inoltre eh, vogliamo anche ribadire eh, l'ultimatum che abbiamo eh, sancito sotto al MIUR nella data del 18 ehm, appunto, sotto al MIUR ci siamo rivolti al Ministero dell'Istruzione e alle istituzioni chiedendo, di, chiedendo loro di venirci a parlare ma così non è stato e secondo noi questa è la dimostrazione del fatto che eh, la solidarietà che hanno dato a questa mobilitazione in realtà eh, è una presa in giro perché eh, appunto poi nel momento di eh, venire a parlare a noi studenti eh, non si sono presentati. Eh, il nostro ultimatum eh, si basa su tre rivendicazioni fondamentali eh, che sono eh, in primis eh, la sospensione del, dei progetti di PCTO e del PCTO eh, per eh, almeno quest'anno, eh, perché ehm, come appunto eh, si è potuto vedere in questi ultimi mesi eh, è un mezzo per sfruttare gli studenti, ma in questo momento soprattutto eh, è evidente che sia anche eh, un... Eh, sia anche pericoloso, appunto, viste le morti del, dei nostri due coetanei noi questo lo, lo riteniamo, appunto, inaccettabile. Eh, inoltre, ehm, eh, un'altra delle nostre rivendicazioni è l'abolizione della, della seconda prova, eh, che non tiene per niente conto dei due anni di DAD eh, che eh, abbiamo, appunto, dovuto eh, vivere comunque. Io, per esempio, sono una studentessa del liceo classico, eh, da Zeglio in particolare, e oggettivamente in questi ultimi due anni ho fatto pochissime versioni in classe e mi trovo in difficoltà a dover eh, fare appunto una, una versione all'esame proprio perché da due anni che ne facciamo molto poche eh, un'altra un delle nostre rivendicazioni è eh, evitare che ci siano delle ripercussioni sugli studenti che hanno partecipato alle occupazioni e alle manifestazioni che eh, non, quindi non si attui la repressione contro di loro e che non si criminalizzino gli studenti che hanno preso parte ai momenti di piazza così come alle occupazioni cosa che invece abbiamo notato che sta capitando in, in questo momento eh, c'è la tendenza appunto a, a cercare di criminalizzare almeno una parte del movimento di dividere il movimento in studenti buoni e studenti cattivi arrivando addirittura a dire che eh, ci sarebbe una regia eh, da parte del, della Scatasuna eh, nelle mobilitazioni di piazza, cosa che assolutamente non è vera, non ha senso cercare di dividere un movimento unito, non ha senso cercare di eh, negare la spontaneità anche del, del movimento che si sta dando. Eh, noi siamo appunto un movimento unito, gli studenti sono uniti, eh, non prendono ordini da nessuno, le decisioni vengono prese nelle assemblee, vengono prese da noi studenti, eh, nessuno ci viene a dire cosa fare e come farlo, ma appunto siamo noi eh, che eh, decidiamo come organizzarci, che decidiamo eh, cosa fare nelle piazze e eh, come andare a portare avanti questo movimento penso che questo sia comunque un aspetto molto importante da, da ricordare. Eh, anche perché comunque, ehm, riguardo a questo, eh, gli studenti stessi si sono espressi eh, attraverso dei comunicati, eh, che un comunicato nazionale attraverso dei comunicati che stanno uscendo dalle scuole, un comunicato della consulta, dove appunto, oltre a ribadire le varie rivendicazioni che penso sia il cioè, la cosa più importante in questo momento, anche per discostarsi da dalle parole della Ministra Lamorgese. Io avrei finito, sì. Forse le dichiarazioni che hanno fatto i giornali uh, riguardo alla regia, riguardo al fatto che uh, il movimento si è dato per spacciato ormai, nonostante le dieci occupazioni che vanno avanti da lunedì, sono date anche dal fatto che uh, non vogliono pensare, non vogliono far credere alle persone che degli studenti e delle studentesse, come sono quelli liceali, dai 15 ai dai 14 ai 20 anni, siamo in grado di individuare un nemico, un obiettivo di una mobilizzazione, come invece è stato fatto davanti al Palazzo di Confindustria. Il Palazzo di Confindustria è stato attaccato, è stato attaccato non perché l'abbia deciso qualcuno di più grande di noi, è stato attaccato perché gli studenti e le studentesse dei licei hanno capito perché sono in grado di capirlo, perché sono persone responsabili, perché sono persone con una cultura alle spalle che viene fatta nelle scuole. Hanno capito che quello è il nemico, e a quello il palazzo in cui sono state decise le sorti dei due nostri coetanei, Giuseppe e Lorenzo, che sono morti nello scorso mese, due in un mese, ed è colpa loro, è colpa delle persone che risiedono dentro quel palazzo, che non si fanno vedere, che non si sono fatte vedere, ma che hanno messo a loro difesa la polizia, che è intervenuta quando quel palazzo l'abbiamo aperto perché così è stato deciso, e così è stato deciso dagli studenti e dalle studentesse, durante le occupazioni, durante le assemblee, durante la coordinazione che è avvenuta per organizzare quella mobilitazione, una coordinazione che ricordiamo essere soltanto liceale. Si è data una spontaneità durante la manifestazione, una spontaneità da parte degli studenti e delle studentesse che hanno lì attorno e che hanno percepito che in quel momento ciò che andava attaccato lo avevano davanti e avevano la possibilità di attaccarlo. E sicuramente io, quando i giornali, alla fine, hanno detto quello come un atto violento, hanno detto che sono rimasti feriti diversi poliziotti con prognosi tra i 7 e i 10 giorni, hanno detto quella come... Una violenza inaudita? Bene, noi non pensiamo che quella sia una violenza inaudita. Noi pensiamo che la violenza inaudita sia quella che è stata fatta in Piazza Arbarello il 28 gennaio, quando gli studenti sono stati letteralmente massacrati al pronto soccorso ce ne hanno più di 40, con prognosi che andavano anche oltre il mese. Io per esempio ho avuto una prognosi di 33 giorni perché mi hanno catturato due dita. Uh, la violenza è la violenza che viene commessa sulle nostre vite, tutti i giorni, quando ci mandano in alternanza scuola-lavoro. è la violenza che viene commessa quando si va avanti, si porta avanti un modello di scuola che è sbagliato. Perché io li vedo tutti i giorni, i miei compagni e le mie compagne in scuola, che piangono nei corridoi perché non riescono a sopportare lo stress psicologico che viene perpetrato nelle classi a causa di un ministero. Che, porta, che dà l'ordine di andare avanti con dei programmi che palesemente, dopo due anni di pandemia, non sono sostenibili. E quindi è questa la violenza, è questa la violenza che viene commessa dal sistema sulle nostre vite tutti i giorni e non la violenza degli studenti e delle studentesse che eh, durante una piazza riescono a individuare il vero colpevole che sta davanti a loro. Io innanzitutto mi associo alle dichiarazioni che sono state fatte prima di me. Credo che è il tentativo che stiamo assistendo in questi giorni di spostare il focus dalle, eh, dalle rivendicazioni che gli studenti hanno portato avanti nelle piazze, nelle occupazioni, a eh, poi le modalità con cui queste sono state espresse e quindi anche l'evitare di interrogarsi sui motivi no, di una rabbia così è evidente sia un. Risponda a un tentativo di responsabilizzazione da parte delle istituzioni rispetto al loro dovere che si rivelano sempre pronte a dichiarare inaccettabile ogni morte sul lavoro, ma poi si rifiutano di instaurare un dialogo sugli, con gli studenti e fare un passo indietro rispetto a un modello di, di alternanza che abbiamo visto essere insostenibile. E la maturità alla fine, che cui, cui, è un altro dei motivi per cui siamo scesi in piazza, è soltanto. Eh, L'ultimo, probabilmente, degli esempi che possiamo fare, a cui possiamo ricorrere per eh, spiegare no? il fatto che le istituzioni non sono disposte a dialogare con gli studenti ed ascoltarli. Allora, eh, io oltre a essere d'accordo con le dichiarazioni rilasciate in questi minuti dalle altre ragazze che hanno parlato prima di me, eh, penso che le rivendicazioni che portiamo in piazza siano, siano molto più complesse di quelle che ho visto sui giornali in questi giorni dopo la piazza, eh, dove si faceva un'analisi solo su quello che è successo sotto l'Unione degli Industriali, mentre le cinque eh, ore di piazza che abbiamo passato scandendo cori, facendo interventi anche con dei rappresentanti del movimento greco, studentesco, siano stati abbastanza travisati da, da questo, in più dicendo, dan, dicendo che il movimento studentesco si è rotto o sta morendo. Il movimento studentesco ora è unito e combattiamo tutti per le diverse rivendicazioni eh, che abbiamo portato in piazza, Con appunto l'abolizione dell'alternanza momentaneamente finché non ci sarà una riforma su una riformazione dell'alternanza scuola lavoro eh, di non reprimere le scuole gli studenti che lottano con minacce di sospensione o minacce di denunce o altre minacce come sta accadendo ultimamente noi siamo uniti e sicuramente non siamo fratturati non, siamo, non ci siamo rotti non ci stiamo sciogliendo ma continueremo sicuramente più forti di prima nelle seguenti mobilitazioni che ci saranno. Eh, non siamo assolutamente morti e penso che alle nostre spalle lo possiamo notare, che gli studenti tuttora occupano, sono ancora in lotta, solo questa settimana abbiamo assistito all'occupazione di altre dieci scuole, penso, e il febbraio caldo, come è stato promesso, non è ancora finito perché è ancora febbraio e se non verremo ascoltati sicuramente daremo anche un marzo caldo e i mesi a venire perché vorrei ricordare, come è stato detto prima, che abbiamo dato un ultimatum, un ultimatum di tre settimane. Per, per, per darci delle risposte e per dare anche dei fatti oltre alle risposte risposte che attendiamo e speriamo che siano date come siano dati i fatti se no noi continueremo eh, il nostro febbraio caldo, il nostro marzo caldo e quel che c'è da avvenire perché noi non siamo fratturati e non ci fermeremo davanti a niente alle dichiarazioni di giornali, o questori o chi che sia Sono Letizia, una studentessa del Gobetti Marchesini, scuola che ha occupato settimana scorsa e sono una militante di Osa, opposizione studentesca all'alternativa. Mi sembra abbastanza chiaro quale sia stata l'intenzione della stampa in questi giorni, e cioè eh, quella di assecondare il Governo e così di distogliere l'attenzione dalla mobilitazione del 18% che è stata eh, sicuramente una, una mobilitazione molto importante in cui eh, gli studenti comunque sono scesi in piazza ancora una volta determinati e soprattutto eh, uniti consapevoli eh, di, quello che fosse, di quello che è realmente il nostro nemico e ribadendo con forza le nostre rivendicazioni fra, quali, eh, si, fra le quali sicuramente è importante e eh, sono le dimissioni del ministro dell'istruzione Bianchi che porta avanti un modello di, un modello di scuola eh, assolutamente contrario a quello che vogliamo noi. Ciao, io sono uno studente universitario e ci tengo a sottolineare che in queste settimane analizzando e osservando quello che sta succed stava succedendo, sta succedendo e succederà nelle piazze le rivendicazioni degli studenti medi, abbiamo creato un percorso di confronto fra studenti e studentesse universitarie di assemblee pubbliche nei quali eh, riflettendo siamo arrivati alle conclusioni che eh, le rivendicazioni degli studenti medi sono direttamente collegate a rivendicazioni e situazioni che viviamo anche noi come universitari, a un presente di precarietà didattica e umana, che ci porta poi a un futuro di precarietà nel momento dell'ingresso nel mondo del lavoro. Quindi ci teniamo a sottolineare che eh, questo percorso poi ha portato a uno spezzone universitario anche all'interno del corteo degli studenti medi, rispetto al quale noi siamo solidali. Eh, rispetto al quale condividiamo e appoggiamo le, le rivendicazioni, eh, siamo un movimento unito che può eh, godere anche dell'appoggio di, di noi studenti universitari, eh, ci tenevo a sottolinearlo. Io volevo chiedervi una cosa, avete parlato di un avete, parlato, avete dato anche un tempo, tre settimane da, dal 18, è in corso tra di voi un'interlocuzione per decidere che cosa fare qualora non foste ascoltati al termine di questo periodo? È stata chiamata un'assemblea per domani alle 16.30 in Piazza Bello. Uh, nella quale gli studenti e le studentesse che hanno occupato stanno occupando le scuole ma anche le singole organizzazioni studentesche e liceali che stanno organizzando la mobilitazione si incontreranno per decidere cosa fare il 18 e in vista del 18 quindi sì ci stiamo parlando, ci stiamo parlando nelle scuole occupate ma soprattutto ci parleremo durante la prossima assemblea Di certo il dialogo tra noi studenti non finisce dopo la mobilitazione del 18, continua perché, come ho detto prima, il febbraio caldo ancora non è finito. Eh, noi vedremo come muoverci, faremo assemblee in vista delle prossime mobi mobilitazioni, aspetteremo le eh, risposte dal de ministero eh, e, in caso ci siano, in caso no, vedremo come continuare e come mobilitarci. Vabbè, ne da Confindustria tutto tace cioè nel senso, al di là dell'episodio che è successo davanti Io ti parlo proprio anche di dialogo che magari loro come interlocutore potevano decidere di, di avere con voi visto che comunque tirate spesso in ballo la loro posizione se c'era stato comunque un tentativo di dialogo con voi da parte di Confindustria eh, no assolutamente no eh, non c'è stato alcun tentativo di dialogo eh, ma penso che noi studenti abbiamo fatto un'analisi su Confindustria, non c'è mai stato aperto il dialogo e mai ci verrà aperto il dialogo, eh, perché sa sappiamo come sono, non reggerebbero sicuramente un dialogo con 5.000 studenti che sono scesi in piazza incazzati neri per quello che è successo, non reggerebbero un dialogo con i lavoratori, perché loro... Loro sono i responsabili, noi li identifichiamo come responsabili delle morti, di Lorenzo e Giuseppe e di tutte le 1.400 morti che sono avvenute eh, nel 2021 sul lavoro e di quelle che stanno avvenendo tuttora. Loro dialogo non hanno mai aperto minimamente il dialogo con, eh, con noi e penso che mai lo faranno. Fabrizio Maffioletti, Presenza Italia. Si sta configurando un'alleanza, un patto sociale fra studenti medi, universitari e lavoratori. Confermate? Sì, confermiamo, certamente. Uh, gli studenti medi e gli studenti universitari, le studentesse medie e le studentesse universitarie sono sempre state alleate nelle mobilitazioni e continueranno ad esserlo. Uh, per quanto riguarda i lavoratori e le lavoratrici, sicuramente, visto che adesso... Il tema caldo è quello del PCTO, quindi dell'alternanza scuola-lavoro. Uh, sicuramente stanno configurando una nuova collaborazione da entrambe le parti per un, un intaccamento reciproco in quelle che sono le lotte che condividiamo, visto che comunque noi studenti e studentesse quando usciremo dai licei e uh, dagli istituti professionali andremo... In un mondo del lavoro che sicuramente non è un mondo del lavoro che riteniamo giusto, come si dimostra anche durante l'alternanza, e quindi riteniamo necessario che sia, riteniamo che sia necessario uh, una solidarietà reciproca, una partecipazione alle reciproche manifestazioni da parte degli studenti, delle studentesse, dei lavoratori e delle lavoratrici. Grazie. Quello che volevo dire riguardo. Um, a Confindustria che secondo me, secondo noi, um, il momento del dialogo um, non è che sia mai molto esistito con Confindustria perché Confindustria, come dicevo prima, è uh, l'elemento che noi consideriamo nemico è um, l'unione delle aziende, delle grandi multinazionali con cui noi non vogliamo avere nulla a che fare con cui sicuramente non riteniamo possibile un intaccamento reciproco al massimo il dialogo che possiamo avere è um, se noi vogliamo, se noi lo riteniamo corretto con le istituzioni, ma sicuramente non con Confindustria e riteniamo che um, se non verranno ascoltati i tre punti dell'ultimatum, la richiesta delle mobilitazioni studentesche passerà ad essere un'effettiva richiesta, ad essere una presa di posizione, una presa di posizione che... Um, volgerà a delle rivendicazioni che verranno attuate uh, indipendentemente da ciò che ci risponderà in seguito il Ministero. Quindi noi non vogliamo, uh, dopo queste tre settimane, continuare a chiedere, continuare a fare domande. Noi vogliamo prenderci ciò che crediamo ci spetti di diritto. Sulla domanda sui lavoratori, gli studenti e i universitari e medi, sì, eh, ne abbiamo dato la prova eh, appunto il 18, abbiamo visto varie bandiere di sindacati, abbiamo visto anche lo spezzone universitario citato prima dal nostro compagno laggiù, eh, quindi sì, perché le problematiche che noi viviamo sia a scuola ma su, e anche a scuola lavoro sono comunque eh, univoche alle nostre, cioè sono uguali alle nostre e una di queste penso sia anche la repressione che subiamo quando noi realizziamo la testa nelle scuole con le minacce di sospensioni con le minacce di denunce eh, perché loro eh, lo possiamo ben vedere, un esempio è l'UNES dove i lavoratori sono stati eh, in, sono stati in picchetto e sono stati sempre in sciopero caricati dalla polizia quindi noi le problematiche che viviamo come studenti medi le condividiamo con i lavoratori, anche con i professori, che so, c'è stata uno spezzone di professori il, il 18, con gli studenti universitari, perché, eh, perché essendo uniti forse una risposta finalmente l'avremo. Quindi ora noi aspetteremo queste tre settimane che abbiamo dato l'ultimatum e poi dovremmo prendere una, una posizione sulle risposte che ci verranno date ci verranno fornite, casomai ci sarà una risposta ci sono altri studenti che hanno preso un po' le distanze dalla manifestazione c'è un gruppo di studenti, probabilmente meno nutrito del vostro che ha mandato anche delle note, dicendo noi non c'entriamo nulla con loro più o meno ho letto il programma, manifestano per le stesse cose, però prendono la distanza da voi, probabilmente da, da come affrontate la protesta. ecco. Quindi c'è una sorta di spaccatura, no? per quanto loro siano meno numerosi. Ecco, a questi studenti che dite di studiare? Eh, no, eh, non penso che ci sia una spaccatura nel nostro movimento. La maggior parte dei comunicati che sono stati fatti, perché io li ho visti tutti, eh, ho parlato in privato con quelle persone, sono comunicati fatti da gente che non è scesa minimamente in piazza, non sa le dinamiche di piazza che sono successe, eh, non è venuta all'assemblea cittadina. cittadine, non c'è nessuna spaccatura nel movimento che avete visto in piazza, perché eh, quei comunicati sono stati scritti da persone che appunto non erano, non erano con noi in piazza, andando ad attaccare solo quell'episodio che come ho detto prima è di 15 minuti, non facendo alcuna analisi sulla piazza che è durata, se non sbaglio, 4-5 ore eh, su, e sulle rivendicazioni che portiamo. È stata fatta un'analisi su quel punto da gente che neanche era in piazza a volte, quindi mi sento di dirgli questo. No? Eh, spero che veniate sempre di più in piazza e all'assemblea cittadina per capire veramente le dinamiche che ci sono dietro non per criticare e basta, non, capendo, non, non, non essendo in piazza e non capendo le varie dinamiche che sono accadute, e non aver aperto il dialogo con noi studenti che protestiamo e con i vostri studenti che protestano. Allora, allora adesso non saprei che dire, ho saputo di questa conferenza. Ho saputo di questa conferenza soltanto poco fa, però se volete vi racconto come sta andando. Allora, noi abbiamo un gruppo di ragazzi, ha uh, organizzato l'occupazione principalmente tramite dei messaggi, tramite Whatsapp, ci siamo sentiti tramite Whatsapp. Soltanto un gruppo di studenti e non facevano parte i rappresentanti dell'istituto perché erano contrari all'occupazione. E abbiamo organizzato tutto quanto insieme, un gruppo di ragazzi ha organizzato l'occupazione e lunedì è cominciata, ci siamo beccati in piazza, cioè ci siamo trovati in piazza alle 7 del mattino, abbiamo fatto un'assemblea e siamo andati tutti quanti a scuola. Prima di fare l'occupazione però siamo riusciti a parlare con la preside che ne è consapevole e ci supporta. Uh, I coloro che occupano, che stanno occupando hanno il permesso di andare in classe, fare presenza e tornare qua ad occupare in palestra, a fare dei laboratori e verranno segnati fuori classe e non assenti. E, però poi dovranno tornare a, durante, quando devono uscire a fare il contrappello. Uh, la prima giornata è arrivato un educatore no martedì è arrivato un educatore a parlare ai ragazzi ha parlato principalmente della sua esperienza ci ha dato anche degli spunti e ci ha spronato abbastanza anche perché Scusa anche perché ci sono moltissimi ragazzi più piccoli di prima e seconda che stanno occupando e di conseguenza è molto difficile gestirli, però eh, oggi invece ho trovato che sono stati. Cioè, avevano più voglia di partecipare ai laboratori, sono stati più calmi, cioè, sono più calmi e hanno partecipato attivamente ai laboratori e sono arrivate anche due avvocatesse, e sono state anche molto interessate ad ascoltarli e a parlare con loro. Hanno fatto delle domande. Le avvocatesse sono venute questa mattina a parlare di diritto penale e con loro è arrivato anche un ex carcerato a parlare della sua esperienza. Era un ex carcerato anche un ex tossicodipendente. A parte la sua esperienza, i ragazzi hanno molto coinvolti, hanno fatto delle domande, ed è stata una bella esperienza. Uh, da lunedì si sono fermati un gruppo di ragazzi a dormire. Lunedì erano in 10, invece ieri sera eravamo in 24. Ieri sera, principalmente, sono rimasti a dormire tutti i ragazzi del triennio, e invece questa sera saremo 16 o 17. Abbiamo l'intenzione di dormire fino a giovedì o fino a venerdì anche, se vogliamo portare avanti l'occupazione venerdì, però uh, pensavamo ci fosse il corteo, che però è stato tolto, e ora allora, um, avevamo l'intenzione di fare un sciopero generale venerdì e di non venire a scuola. Un vostro collega studente medio, coetaneo, ha dichiarato che occupare non è uno scherzo, implica un grande senso di responsabilità da parte degli studenti e che non è un, semplicemente un modo per saltare le ore di scuola. Eh, confermate? Confermiamo, eh, sicuro, perché giustamente non occupiamo perché vogliamo saltare le ore di scuola, non occupiamo perché vogliamo fare casino occupiamo perché stiamo qui per lottare per noi alla fine siamo noi che veniamo a scuola tutto il tempo siamo noi che facciamo sei ore a scuola con un prof che ci parla e non rispondiamo siamo noi che non rispondiamo siamo noi passivi il fatto che tutte queste scuole stanno occupando adesso vuol dire che i ragazzi si sono svegliati cioè stiamo diventando una cosa fantastica ci stiamo ribaltando, vogliamo cambiare le cose le cose non vanno bene dopo il covid la scuola... Non è, non è il posto in cui vogliamo stare personalmente personalmente per uh, sì, eh, nel senso già la scuola italiana aveva una condizione precaria prima nel senso che già prima eravamo soggetti abbastanza passivi dopo il covid abbiamo perso qualsiasi tipo di interesse e il fatto che non veniamo ascoltati le nostre voci non vengono prese in considerazione da nessun ente eh, ci ha lasciato davvero sconvolti. Abbiamo provato col dialogo e siamo, siamo stati attaccati e, e quindi adesso questa è una protesta per ottenere dei nostri diritti, non per cazzizzare.